Che cosa abbiamo noi dal punto di vista nostro a livello monotentivo? Abbiamo i controlli periodici e la parte di sostituzione di prefiltri e filtri, che possono essere in genere carboni attivi e filtri EPA. Questi sono un po' la branca, no? la parte per eh, diciamo, scendere un po' nel dettaglio. Abbiamo i filtri EPA e eh, i filtri a carboni attivi. Per quanto riguarda i filtri EPA, oggi ci soffermeremo di più e i filtri a carboni attivi li vedremo sulla parte chimica filtri EVA, perché ovviamente sono all'interno delle cappe biologiche, EVA sta per IFC eh, Particulate Air Filter e sono filtri eh, in genere costruiti con carta, per, per dircela velocemente, e sono differenti, differiscono da quelli che sono gli ULPA perché eh, hanno un'efficienza totalmente differente che a un occhio non esperto, a un occhio non attento, a volte al cliente, non, non è così semplice questo discorso, cioè capire la differenza tra gli EPA e gli ULPA, quindi gli EPA arrivano all'H14, quando andiamo su quindi andiamo U15, U16, U17, sugli ULPA abbiamo un livello di efficienza di filtrazione notevolmente più elevata, quindi passiamo dal 99,995% 99 al 99,995% e quindi andiamo verso il 100%.